Le domande esistenziali, quelle che non ci si fa o ci si fa troppo spesso, ecco, noi vi rispondiamo qui insieme a Davide Amos Nahum, psicologo del centro Yeled, perché oggi parliamo di intelligenza e di che cos'è l'intelligenza. Davide, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie Mattia. Anzi, io ti direi ben ritrovato, perché <ride> ci siamo visti poco tempo fa in un altro contesto. <ride> che era il primo anello verde di San Siro eh, ma a parte tutto con due gol sbagliati di cane le lasciamo stare che ci pensiamo ancora la notte me li sogno ancora allora caro Davide tu sei psicologo e anche direttore di Yeled, questo centro che tu guidi un'equipe di professionisti per il recupero di chi ha disturbi di apprendimento e psicologici sì, noi a YeleD ci occupiamo di tutte quelle che sono le difficoltà che possono nascere durante lo sviluppo a 360 gradi sia dal punto di vista dell'apprendimento che dal punto di vista emotivo, l'ansia e via dicendo quindi il tuo target diciamo eh, è, sono i bambini chiaramente i bambini e i ragazzi I ragazzi fino a tutta l'età dello sviluppo diciamo ok quindi fino ai 18 anni più o meno sì Ok, sì, fino sì, alla sì, maggiore sì. età. Bene, bene, bene. Quindi ci sono magari eh, ragazzi che si rivolgono a LED per disturbi legati all'apprendimento, magari in età un po' più avanzata, diciamo. Assolutamente, perché adesso come adesso c'è molta attenzione per i disturbi dell'apprendimento e quindi ci sono screening, valutazioni e via dicendo ai miei tempi in realtà non c'era e quindi noi abbiamo in realtà anche una parte di adulti che vengono a fare la valutazione per il disturbo dell'apprendimento perché magari hanno 30 anni, 40 anni, sono sempre sentiti stupidi perché non riuscivano bene a scuola e in realtà erano dislessici e quindi vogliono fare la valutazione Certo, certo e io ti faccio una domanda con cui abbiamo anche aperto la nostra chiacchierata che è cos'è l'intelligenza? Eh, questa è una domanda che è fondamentale perché poi tutta la nostra società eh, ci richiede di essere intelligenti, tutto intelligente, smartphone, smartwatch, smart TV. Tutto. Sì, è tutto smart al no, giorno d'oggi. È tutto smart, ma cosa vuol dire essere intelligente? Perché l'idea che io ho di intelligenza poi influenza tantissimo come io mi rapporto al mondo e come il mondo si rapporta a me, pensiamo alle maestre, ai, ai genitori ma anche ai bambini stessi e purtroppo io vedo che tante volte nella nostra società c'è l'idea che l'intelligenza sia eh, una quantità di qualcosa che uno ha, quando io chiedo ai bambini. Mm, sì. Ma che cos'è secondo te l'intelligenza? E loro rispondono come? Loro dicono eh, se sai tante cose, se vai bene a scuola, se conosci tante cose e via dicendo Sì sembra che magari un 8 o un 10 faccia l'intelligenza Assolutamente che, defini, che il voto ecco. definisca l'intelligenza E invece non è così Assolutamente no, io faccio sempre questo, eh, questo paragone, dico ma pensa un po', eh, cosa ne pensi di un bambino che magari vive nella foresta amazzonica, non sa leggere, non sa scrivere però lo metti là ed è capace di procurarsi il cibo, dormire e ripararsi, è intelligente oppure no? E tutti, ah, beh, sì eh. mentre io se dovessi andare nella foresta amazzonica morirei da certo, eh, ma chiaramente è lo spirito di sopravvivenza e lo spirito di adattamento che ogni individuo poi applica al suo contesto sociale, assolutamente. Hai proprio trovato il punto perché l'intelligenza è la capacità di modificarsi, questo è. Quindi la capacità di modificarsi all'interno dei vari, dei vari ambiti, delle varie situazioni in cui ci si trova. Assolutamente, se io uso una certa strategia e cambia il, quello che mi succede intorno e io di conseguenza cambio, cambio la mia strategia, mi sto comportando in un modo intelligente. Mm -hmm. Anche perché un aspetto che tengo molto a sottolineare è che l'intelligenza non è un tratto, non è qualcosa che uno è, non è che tu sei intelligente. Certo infatti noi diciamo sempre ai genitori ma anche agli insegnanti di non dire mai a un bambino tu sei intelligente perché non va bene perché perché se io dico tu sei intelligente quindi lo sto definendo come un tratto sto facendo passare l'idea che l'intelligenza è qualcosa che uno ha una caratteristica come gli occhi azzurri gli occhi marroni e invece l'intelligenza in eh, uno non è intelligente ma uno sviluppa l'intelligenza assolutamente uno ecco. si comporta in modo intelligente e Qual è la conseguenza è che così facendo io posso poi comportarmi in un modo diverso Perché sai, se tu hai gli occhi blu e io ho gli occhi marroni eh, Non posso farci niente No, certo hoci... non potrò fare il principe azzurro delle favole Perché ho gli occhi, <ride> ho gli occhi marroni <ride> e non azzurri Però eh, posso fare tante altre cose eh, Certo, ma questo è già un ragionamento eh, flessibile eh, Assolutamente. Eh, posso eh, fare il cattivo <ride> delle potreste. favole Però per un bambino di 8 anni che pensa che non è intelligente noi viene in mente questa cosa, se invece io concepisco e trasmetto ai miei figli, ai miei studenti, l'idea che l'intelligenza è un comportamento, i comportamenti posso sempre farli. Io posso sempre comportarmi in un certo modo, magari all'inizio non sarà automatico, eh, però più faccio qualcosa e più poi dopo alla fine diventa automatico. Certo, e possiamo anche lanciare una provocazione? Nel senso, è vero allora che eh, chi si rivolge magari a Yeled, eh, in questo caso tu o i tuoi colleghi, avete il compito anche di correggere il tiro di una società che magari fa passare dei messaggi sbagliati? Beh, questa è un'idea ambiz un un molto ambiziosa. Noi innanzitutto lo facciamo con i genitori e con gli insegnanti. Eh, perché crediamo che è fondamentale il bambino da solo è un elemento all'interno di un sistema certo. quindi è importantissimo lavorare con i genitori ma anche con gli insegnanti io quando faccio i corsi nelle scuole ecco io infatti volevo chiederti se eh, entravate anche nelle dinamiche scolastiche e parlavate direttamente con, con gli insegnanti assolutamente sia per i pazienti che vengono da noi facciamo sempre rete e andiamo con gli insegnanti ma sia nei corsi di formazione e quando vado nel, anche al liceo quindi non eh, diciamo eh, professori che guardano i bambini piccoli e di coloro che non devono Devono dire ai loro studenti che sono intelligenti mi guardano con tanto di occhi mm. perché c'è molto questa idea che tu sei intelligente o non sei intelligente rispetto a cambiare la società eh, noi pensiamo che un piccolo passo alla volta beh, è quello che poi permette. Eh Sì perché una goccia è un'idea e tante gocce sono un progetto quindi diciamo che se ognuno mette del suo pian piano eh, che dici? Assolutamente infatti noi anche abbiamo nel nostro sito abbiamo un blog che teniamo molto, dove, di, dove divulghiamo tutta questa serie di idee, di scoperte, tutto quello che riguarda la parte della psicologia, perché noi crediamo fortemente che le persone debbano essere eh, aiutate a sapere delle cose, perché lo vedo anch'io con i miei figli, Certo. io eh, certe cose le so per il mio lavoro e mi aiutano, ma altre cose che non riguardano il mio lavoro non le so e quando le scopro poi dopo… Allora cambi un attimino anche il modo di vedere, di vedere tutto… Eh, assolutamente, guarda con mio figlio, il mio primo figlio mi ricordo che appena nato le prime due settimane non piangeva, era tranquillo e ho detto guarda sono stato proprio fortunato. <ride> ho avuto un bambino tranquillo. Dopo due settimane ho iniziato a piangere come un disperato eh. e, e poi in combinazione stavo leggendo un libro sullo sviluppo e ho visto che in realtà dopo due settimane i polmoni iniziano a svilupparsi, raggiungono la maturità, quindi non piangeva perché i polmoni ancora non erano maturi. E eh certo, quindi non, non aveva il fiato per piangere. <ride> e quindi ho detto sono allora io che ho sbagliato qualcosa. È una maturazione fisiologica esatto e questa informazione negli ultimi anni diciamo che è arrivata proprio in massa e eh, sono arrivate anche magari delle informazioni poco corrette legate ai disturbi dell'apprendimento che arrivano in questa età fino alla maggiore età e magari non sono stati ben eh, concepiti diciamo. assolutamente perché si è parlato tanto di disturbi dell'apprendimento, e si parla tuttora e però c'è molta confusione perché da una parte sembra che tutti i bambini siano dislessici Dall'altra parte sembra che per alcuni essere dislessici sia una catastrofe. Ecco, esatto, cioè non, non c'è niente di gravissimo e di incorreggibile nella dislessia. Ma la dislessia è un modo diverso di apprendere. Alla fine, se ci pensiamo, il nostro sistema scolastico ha dovuto creare una modalità per insegnare alla maggior parte dei bambini, che può essere l'80%. Però c'è un 20% che ha bisogno di un altro metodo di apprendimento. Assolutamente, perché siamo tutti diversi e questi bambini dislessici, come vengono definiti, discalculici o via dicendo, fondamentalmente hanno una modalità di apprendimento diversa, in alcuni casi più viso spaziale, via dicendo, e la scuola non può rispondere, perché se io vedo una paginata tutta scritta per un bambino dislessico è una montagna insormontabile. Mm -hmm. Se invece le stesse informazioni le metto eh, con una grafica, con una mappa, può benissimo assorbire lo stesso concetto ma ha bisogno di una modalità diverse. Ecco, in questo caso è, è la scuola ed è la società che deve essere intelligente e smart nel adattarsi al metodo di apprendimento di questo di, di questo soggetto. Assolutamente, ma infatti in Italia siamo avanti perché c'è tutta una normativa che proprio certifica la presenza di dislessia e poi eh, dà a questi bambini una serie di misure compensative e dispensative. Poi purtroppo nella pratica è difficile poi applicarle, però la normativa c'è e la maggior parte delle scuole che noi abbiamo visto si applica molto per, per mettere in pratica. E diciamo che dislessia, discalculia, tutti i disturbi legati all'apprendimento non precludono una carriera dal punto di vista del, dello studio e, del, e della professione poi? Assolutamente no, anzi ci sono tutti Siti che invito a vedere con i dislessici famosi Einstein, Einstein è famoso. quello più famoso ma non solo ma perché effettivamente è un modo diverso di approcciare il problema e quindi in tantissimi campi, oh in realtà in tutti è quello poi che permette di avere quella zampata finale certo. che permette poi di avere quella. Quel... In più. è quella, quella visione da una diversa prospettiva che dà eh, un, un, un gap in più alla, e, una, e la qualità magari al, alla futura professione beh assolutamente anche perché sai adesso nel mondo d'oggi le informazioni sono dappertutto e avere una visione diversa è quella che poi ti permette di poter eh, poi eccellere nel tuo campo ecco questo, questo è molto importante e soprattutto è un bel messaggio da far passare anche perché un altro dei disturbi legati all'apprendimento, prima ci scherzavamo sopra, è la disgrafia che è, è abbastanza comune, diciamo, dicevi la Cenerentola l'hai definita. Sì, è, è la Cenerentola perché è molto diffusa e soprattutto se noi ci mettiamo una prospettiva più avanti, e la scrittura sarà qualcosa che i nostri figli sempre meno utilizzeranno perché utilizzeranno sempre di più eh, la parte del, del computer la parte tecnologica la parte tecnologica diciamo che la scrittura serve perché aiuta lo sviluppo del cervello quindi è importante sempre insegnarla e anche della manualità io direi la manualità assolutamente ma la manualità è molto collegata con lo sviluppo cognitivo infatti noi stessi gesticoliamo un sacco quando, quando non c'è una parola ma perché In tipo conscienza. quella che è, esatto, eh, esatto, ci, eh, ci viene da facendo far così. e stai muovendo le mani perché sono proprio collegate le aree del cervello quindi è importante questo aspetto della disgrafia però sappiamo che quando noi scriviamo un documento ma lo scriviamo sul computer e quindi quello che noi consigliamo è quando ci sono i ragazzini più grandi è quello di insegnargli ad esempio la dattilografia che è una materia che prima si faceva tra l'altro esatto scuole. ma io ti dico io l'ho imparata quando devo fare la mia tesi di laurea devo scrivere tantissimo ah perché tu l'hai fatta a mano la tesi di laurea no, l'ho fatta sul computer sì. la dettagliografia è scrivere con tutte e dieci le ah, di dita sì, no? Sì, no? Sì, esempio, okay. ogni dito senza guardare la tastiera sono andato al libraccio, ho comprato un esercizio, ho iniziato a fare le cose E ti assicuro mi è servito tantissimo in tutta la mia vita Perché ormai scrivo molto veloce non guardando la tastiera Che è vantaggiosa come, come cosa Assolutamente Davide io ti ringrazio di essere stato qua con noi Abbiamo davvero parlato di tante cose e ce ne sarebbero altre Io anzi ti invito magari a tornare, e apriamo altri argomenti Perché è bello, è bello davvero eh, ciò che succede a Ieled, ciò che fate E volevo chiedere, da quanti anni è che Ieled esiste? IELED esiste dal 2011 e abbiamo iniziato in piccolo e con io e mia moglie, che è ah. anche mia collega, ah, ok. <ride> e, e poi abbiamo visto che il nostro modello piaceva, il modello dove possiamo eh, poter rispondere a tutte, le, a tutte le risposte, a tutte le domande dei nostri pazienti e poi ci siamo allargati, abbiamo poi eh, preso un'altra nostra socia, e con, con cui abbiamo portato avanti il nostro centro a un livello diverso perché se un conto è a un punto di vista familiare certo. un conto è con un'altra società che ci ha permesso proprio di fare un passo avanti e poi abbiamo aperto le altre sedi con delle altre socie Ameda e Ce ne sono a tre di sede, ce ne tre. sono tre a in Galleria Europa al numero 3 a Meda in Largo Europa al numero 7 e a Milano in Via Donati al numero 12 tutte queste tre sedi possono... Aiutarvi, supportarvi, accompagnarvi in un percorso con i vostri figli più o meno piccoli, perché a fine 18 anni Yeled diciamo che, eh, è di supporto eh, col, con le sue strutture, con i suoi medici e la sua equip di Davide Amos Nahum, che nel, eh, nell'aiutarvi e nel, nel consigliarvi. Ecco, diciamo assolutamente e nel fornire le strategie che poi possono essere utilizzate dai genitori stessi per i loro figli perfetto Davide io ti ringrazio ricordiamo che tu hai anche un numero di telefono dal quale poterti contattare che è il 393 569 3176 oppure tramite mail a segreteriachiocciolayeled.it e poi c'è anche la pagina facebook in cui vedere eh, ciò che Yeled fa in maniera pratica che è eh, centro di psicologia per l'età evolutiva chiaramente eh, anticipato dal nome del, della struttura ovvero Yeled quindi Yeled, di psicologia per l'età evolutiva e sul sito trovate tutte le informazioni che vi abbiamo dato finora, ovvero yeled.it. Cliccate, andate e rivolgetevi a degli esperti. Grazie, Davide. Io vogliamo salutare qualcuno. Io saluterei prima di tutto tuo figlio eh, Saluto mio figlio Asher che ha visto la partita dell'Inter eh, e purtroppo non è rimasto molto contento però Un piccolo interista che eh. mi, ha fatto, mi ha strappato un sorriso in quella serata così annebbiata però Dobbiamo salutare anche l'altro mio figlio Nathan Ah ce n'è un altro eh, Che però lui è milanista Oh Nathan eh, male eh, eh. E salutiamo anche Rebecca e Shai gli altri due se no Ah forse in quanti sono? Quattro È eh, Una squadra di calcetto Esatto dai. Più io sì eh. Perfetto, grazie mille a Davide Nam, Amos Nahum per essere stato con noi, amici di Radio Lombardia Live Social, noi torniamo tra poco, nel frattempo vi lasciamo in compagnia di un caffè, il vostro nella vostra notte, qui su Radio Lombardia Live Social.